Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Graciel Sphere e in questo episodio siamo appena stati teletrasportati da il nostro caro Rotom Dex in questo posto per adesso sconosciuto. Vi faccio vedere che la nostra squadra è composta da Incineroar, appena evoluto nello scorso episodio, Rowlet, Lycanroc, che ho fatto evolvere in forma Crepuscolo eh, seguendo il vostro consiglio, quindi eh, facendolo evolvere, fac o meglio, facendolo salire di livello, tra le 5 e le 7, mi sembra sia se l'orario tra le 4 e le 7. Comunque, quando il gioco pensa che sia l'ora del tramonto, ecco. Quindi abbiamo il nostro Licaroc forma crepuscolo. Eccolo qui, perfetto. Non ho ancora capito bene, però, come utilizzare le mosse Z. Detto ciò, però, continuiamo. Io mettere davanti il nostro Roulette, che deve farsi un livellino. E andiamo qui in teoria. Dovremmo essere sulla collina 10 Carati. Potrebbe essere. Intanto incontriamo un Magmar Quindi facciamo fuga Non possiamo fuggire Ok Grazie Magmar E un allenatore Allora Pozioncina Dov'è qua la nostra pozione no, siamo, siamo qui Vai su ecco qua Pozione Perfetto Vai affrontiamo questo allenatore Ah un suo Charizard L'ho portato in volo fino a qui Perfetto quindi affrontiamo Honus che manda in campo Rockcraft Oh, Ottimo per Rowlet Davvero ottimo Andiamo di Leafblade. Blade Azz, Rock Tomb però ci ha fatto parecchio male Noi con Leafblade però dovremmo one shotarlo Bene così Scary Spaventoso Allora Pozioncina Poi dovremmo fare un po' di scorta di pozioni eh. Allora Qui troviamo un e sopra non c'è nulla ok c'è un Pokémon selvatico vediamo un po chi è uno spinda per adesso non uso repellente perché voglio vedere se esce qualche Pokémon diverso eh? Incredibile come non ci facciano fuggire cioè boh, non ha senso sta cosa allora super pozione roulette e affrontiamo anche questo bulletto Ikaika. ika. ok che Ma nel campo Peaky Pack Attenzione non abbiamo visti molti di Peaky Pack in effetti eh? um, Potrei cambiare Pokémon Qui forse conviene Ma andiamo al Rock. Usiamolo per la prima volta nella sua forma crepuscolo Eccolo qui E ci abbassa di molto l'attacco No Scree era quindi la difesa E noi andiamo di Rock Tomb E fallisce giustamente Beh sì, ci ha abbassato di molto la difesa Non avrebbe senso altrimenti che ci faccia quel danno Vai, Rock Tomb Perfetto, poi Youngoose Cambiamo Pokémon e mandiamo Roar. A cui dovrei insegnare Breccia, eh Mi sa che ora lo può imparare, Breccia Andiamo di Acrobazia Nice Vediamo se può imparare Breccia Allora Andiamo qui, breccia dovrebbe essere più o meno in cima, più o meno la MT30, qualcosa 31, eccola qui. E sì, ovviamente ora puoi impararla, quindi insegniamogliela al posto di Flame Charge, che tanto non userà mai più. Perfetto. E già che ci siamo, una bella breccia la possiamo mettere anche a Licaroc. Che ne dite? Mm, forse no. Beh, al posto di Trash, magari al posto di ritorno per adesso, dai al posto di ritorno mettiamo di breccia ok proseguiamo e già che ci sono però mettere davanti il nostro roar, così da poter fuggire un po più velocemente dai vari Pokémon selvatici allora continuiamo ad esplorare questo posto magmar di nuovo fuga Ecco così si risparmia molto tempo Sono pronta ci dice questa ragazzina Non vogliamo sapere per cosa Assolutamente Ellie Sei quella di la sua Guarda lì Allora andiamo di Acrobazia Poi Rockruff Sì cambiamo Pokémon e mandiamo Roblet E andiamo di Leaf Blade. Perfetto. Una battaglia tosta, non molto. Allora, qui sotto vediamo cosa c'è. Un Raticate di Alola, che mi sa che non ho ancora catturato. Quindi una ball, io gli la tiro. Eh. Vediamo di prenderci il topone di Alola. Cattura critica, si gode e via No, non voglio dare il soprannome eh, Vediamo cosa c'è qui sopra Che iniziano ad esserci un po' troppi Pokémon selvatici per i miei gusti eh? Al prossimo Pokémon selvatico se non è uno che eh, abbiamo già catturato Cioè se, se esce ancora un Pokémon doppione metto un repellente e via Vediamo eh, vediamo cosa esce ora Ok, metto un repellente E non posso fuggire da Magmar Ok, dai repellente Allora, dovrebbe essere qui, andiamo in su Eccolo qua, max Repell. usa, perfetto Ole, pace e tranquillità Allora, qui abbiamo un'altra allenatrice, affrontiamola Nanijin Gakore Orikae Shitei Masuka. Boh, non so cosa abbia detto, magari ho insultato la madre di qualcuno E manda in campo, Yangmo Oh. Dovrebbe essere tipo Drago lui Andiamo di Acrobazia Ok, ancora di Acrobazia Poi Pikachu mm. Ma andiamo a Leica, Rock. E andiamo di Rock Tomb Perfetto, Sì, va bene, spara tutto quello che vuoi Andiamo avanti Oh, e qui troviamo Iridio E un Fighting un Z Perfetto, andiamo a parlare di Iridio allora Glacial, non mi, non mi aspettavo di trovare qualcun altro qui Mi sto allenando con uno dei miei Pokémon, mi vorresti aiutare? Ma certo Iridio, vediamo con che Pokémon ti stavi allenando Vediamo eh, un Silvaldì questo dovrebbe essere tipo 0 come Pokémon. Andiamo di Darkest Lariat, non so che tipo sia questo Pokémon, sinceramente. Beh, intanto mi fa flinciare. Potrebbe essere tipo Drago? Può darsi. Andiamo di Firefang. È fortissimo, tra l'altro. Beh, è anche a livello 31, eh. Ok, il nostro Insigne Roar, la punta di diamante del nostro team, è già andata a quel paese. Ma andiamo allora a Rowlet. E vediamo se con uh, un Sucker Punch riesce a fare qualcosa, sì. Ok, Rowlet resiste e poi andiamo di Leaf Blade. No, ok, non resiste più Rowlet. Ha fatto quello che poteva fare. Allora a questo punto mandiamo Lickar Rock. E useremo Brick Break. Super efficace, ok. Quindi è tipo acciaio, immagino, roccia. O buio magari. Hmm. Impressionante, penso che Sylva diventerà presto migliore di così. Quindi ti sei perso, non è vero? Ti aiuterò a trovare la strada di casa. Penso che Charizard possa portarci ancora là se vogliamo riandarci, ci dice il nostro Rotomdex. Uh, sì, immagino che Charizard ora abbia sbloccato quella destinazione, però prima di concludere la giornata... Io devo andare a fare una cosina Intanto andiamo a verificare che Charizard effettivamente ci possa portare Vedi, alla collina di 10 carati Quella era la collina di 10 carati Ma prima Riandiamo un attimo alla fondazione all'Ether Ether, Paradise. Perché tecnicamente lì dovrebbe, essere, dovrebbe esserci Un paio di cose da prendere Molto importanti eh, No, non voglio usare il repellente Quindi andiamo giù di qui Poi Andiamo su di qua Andiamo a curarci, esattamente Poi, non ricordo se era questo il tizio buggato Quindi salvo Perché dovrei comprare altre pozioni, altra roba Eri tu il tizio buggato? Ok, fortunatamente no Allora, super pozioni Comprone un po' Magari non così tante, però un po' sì Così almeno ci rimettiamo in sesto facilmente Perfetto qualche iperpozione, no, bene, ne abbiamo già tante, quindi va bene così, qualche full restore già tantissimi, va ultra bene, mentre full heal forse ce ne serve un po', ma anche qui ne abbiamo tantissime, siamo a posto, piuttosto che compriamo dei repellenti, ecco qua, questi sì che li voglio, e a questo punto posso andare fuori. Ora, torniamo un attimo, come vi dicevo, eh, da questa parte, sì, all'ether paradise perché vi faccio vedere che si, che si possono prendere un paio di cose ripeto molto importanti uh, vieni qui ether ok entrando all'ether paradise e andando questa volta di qui si può andare e si può innanzitutto prendere questo strumento o meglio un Pokémon che contiene type 0 quindi si sì, prendiamolo No, non voglio dare il soprannome E invece di qui Vediamo un po' dov'è Esatto, c'è uno strumento Che è una Master Ball Quindi sicuramente la volete prendere Poi già che ci siamo parliamo all'Usamin. Oh, mi dispiace che non abbia potuto unirmi al tour Ero troppo occupata Va bene Allora, già che ci siamo, già che eravamo qui Per non andare poi al centro Pokémon Mettiamoci a posto il Pokémon che abbiamo pre appena preso Ecco qui allora, quindi il nostro tach zero. Ah, ok, di tipo normale invece. Più semplice di così, non si può. Questo Pokémon è protetto contro i colpi critici. Ok, poi ha doppio colpo. Ah, mi ero confuso con la mossa di tipo drago di doppio colpo. Se non sbaglio, ce n'era una tipo drago. Uh, Crash Claw, ok, Metal Sound e Air Slash. Va bene. E poi abbiamo il tarpone che dobbiamo lasciare giù. Allora, tu che numero eri? 772. Quindi te ne vai qui. Poi il Rattata di Alola invece lo andiamo a mettere più avanti. Ecco qua, insieme a tutti gli altri Pokémon di Alola che abbiamo preso. Probabilmente ce n'era ne qualcun altro da qualche parte. Eh? Forse in fondo ai box, però vabbè, lasciamo così per adesso. Usciamo. Eccoci qui. Ritorniamo quindi a casa, andiamo ad Auroli e ritorniamo tutto indietro nella, nel laboratorio del professore. Ecco qui, andiamo su di qui. E ci siamo. Vediamo se sta da dire qualcosa al professore. È bello rivederti e vedere che stai bene, ero preoccupato. Immagino che non possiamo fare più niente per oggi, ok, quindi andiamo a dormire, ecco fatto, e i piani per il giorno seguente li scopriremo nel prossimo episodio perché cerco di fare un giorno ad episodio, se sono davvero troppo corti i giorni, tipo il giorno in cui dovevamo solamente combattere contro Chris, li accorpo in più, li accorpo appunto più giorni in un solo episodio.